Ciao a tutti sono candida nel video di oggi voglio fare una, una pallina di natale eh, dunque ho scelto di fare questo tipo di, di, di palla di natale che è formata è in plastica trasparente e all'interno ha un disco che poi viene inserito in questo modo si chiude dall'altro lato la pallina e rimane questo disco perfettamente al centro disco che io andrò a decorare da ambo le parti in modo che se poi Giriamo la pallina, è bella da tutte e due le parti. Allora, per, um, dopo, di, dopo eh, faremo anche una piccola decorazione all'interno del, delle due sfere, però per adesso cominciamo con decorare il nostro disco. Allora, il disco è... Qui vedo che c'è una piccola imperfezione, che è meglio tirar via, se no rischiamo che poi non si chiuda all'interno della pallina, così allora il disco non è uguale da tutte e due le parti perché c'è il dentino che mi permette di incastrarlo all'interno della pallina quindi è importante che mentre decoriamo questo disco da, da ambo le parti nella parte interna quindi dove c'è il dentino e quindi il disco più piccolo continuiamo a, a mantenere questa, questa dimensione perché se noi oltrepassiamo questo punto e quindi andiamo a sporcare questo dente non riusciamo più ad incastrarla nella nostra palla questo è fondamentale allora per decorare eh, il disco io ho utilizzato voglio utilizzare questo album mini album di stamperia che vedete ha tante pagine una più bella dell'altra con tantissime decorazioni allora io per eh, per evitare di, di, farvi, di farvi vedere tutte le parti noiose, appunto, di tagli, vari ritagli della carta, di particolari, ho già, dall'interno di questo album, ritagliato le parti che mi serviranno per decorare la mia palla. E quindi ho ritagliato i due dischi, che sono uno e due, che sono questi allora praticamente questo disco è il disco che andrò ad incollare nella parte più larga del mio cerchio disco che ho già ehm, praticamente contornato con sempre il mio famoso distress vintage photo, quello che utilizzo per tutti i miei lavori, questo nello specifico, il Distress Ink Vintage Photo che io uso praticamente se sempre per, per colorare i miei bordi, perché se noi coloriamo i bordi quando poi andiamo ad incollarli sulle varie, sulle varie parti gli dà proprio un effetto, un effetto molto più bello, un effetto tridimensionale se sovrapponiamo le carte e così via quindi ho ritagliato il cerchio più grande così in tinta unita rosso e invece il cerchio più piccolo ho praticamente ritagliato, ve lo faccio vedere, ho ritagliato un particolare di un, di un foglio che era del, dell'album Christmas Time di stamperia, che era questo, praticamente ho ritagliato il cerchio più piccolo, ma poi cosa ho fatto? Sono andata all'interno del, dello stesso disegno a ritagliare ancora questo particolare che sono praticamente i due uccellini con l'ombrello perché li voglio andare poi ad incollare con del, del, del cartoncino in modo che me li tenga un po rialzati in modo da dare una forma un po tridimensionale ma vediamo poi quando li vado ad incollare allora partiamo con eh, con il lato con il lato del cerchio più grande. Ho già munito di biadesivo il, il mio cartoncino per incollarlo. Potete anche utilizzare della colla per incollare la carta sulla plastica. L'unica cosa dovete utilizzare una, una colla, eh, diciamo, molto, un po' più tenace della classica colla che, che utilizziamo per fare il decoupage o per, o per incollare semplicemente della carta, perché altrimenti rischiate... Che poi la carta vi si scolli a questo punto vado ad attaccare la mia il mio cerchio cercando di attaccarlo in maniera più precisa possibile così ok poi ho ritagliato sempre dal mio album vedete questa finestra con particolare degli uccellini e del vaso ho tagliato ancora due pezzettini che mi avanzavano così per per attaccarli qui di lato per finire i miei i miei rametti e poi ho ritagliato anche questi uccellini sul ramo che andrò ad boh, attaccare adesso adesso vediamo dove non ho ancora deciso allora intanto vado ad attaccare al centro la mia finestra con i miei due pezzettini di legno anche questo è già stato munito di biadesivo così faccio più in fretta e proprio per evitare appunto di, di fare tutte queste parti che poi alla fine rimangono un po' noiose idem i miei due pezzettini Allora, adesso vado a cercare la continuità del mio albero, quindi questo va qui, così, e questo dall'altra parte, in questo modo. Così. allora per decorare questa questa parte della mia pallina di natale ho deciso di eh, utilizzare allora questa fustella quindi ho ritagliato questi rami vedete io li ho già ritagliati e li ho colorati con il timbro verde della Distress esattamente questo qui ve lo voglio far vedere così ecco ho utilizzato il, il verde forest Boss della Distress per, col per colorare le mie foglie e l'idea è quella di andare ad attaccare le foglie qui intorno alla mia finestra quindi adesso le taglio e cerco di creare una decorazione tutta intorno adesso taglio i rami diciamo giusto così taglio dei pezzettini e poi vediamo come andarli ad incollare così al limite li div div dividerò dividerò ulteriormente adesso vediamo un attimino cosa cosa può venire fuori perché come vi dico sempre praticamente quando comincio quando comincio un lavoro più o meno chiaramente ho, ho deciso cosa fare prima però in realtà e poi mentre lo faccio che aggiusto un po' i particolari, decido di cambiare qualcosa perché magari mentre lo realizzo non mi piace, ma è quello che penso facciate anche voi quando, quando create qualcosa, perché poi alla fine è così, uno non può decidere perfettamente prima tutto quello che fa, perché magari man mano che uno, che uno procede con il lavoro c'è qualcosa che non piace e che quindi va sostituito allora vediamo un po' come mettere come mettere questi queste decorazioni comincio a mettere intanto un po' di colla così si, sì, più o meno, li metterò in questo modo allora cominciamo a distribuirne un po' e poi vediamo se l'effetto ci piace. In modo ca così un po' casuale, diciamo. Poi taglierò le parti che, che rimangono fuori dal, dal mio disco. Se ci sono dei, delle parti che rimangono un po' sollevate va benissimo perché perché questo mi dà proprio l'effetto un po', un po' così tridimensionale del, delle mie foglie non è che devono per forza essere perfettamente tutte attaccate, assolutamente anzi se rimane qualcosa, qualcosa che svolazza ancora meglio quindi mettiamo la nostra colla e iniziamo ad attaccare così i nostri, le nostre foglie Dopodiché possiamo decidere dove attaccare le nostre... Metterei ancora... Allora, quasi quasi faccio una cosa. Ecco, questa per esempio è una cosa che vedo adesso e che posso benissimo fare. Potrei mettere questi eh, uccellini, che non starebbero male qui, quindi vado a coprire questo che a questo punto se posso io lo ritaglio così dopo lo ritaglierò bene in questo modo potevo farlo subito ma non ci avevo pensato in realtà e quindi lo facciamo adesso perché è ancora fattibile vedo ecco Così io vado a mettere questi in questa posizione. Tanto vedete, così vado a coprire perfettamente i miei, il mio buco. Questo qui gli ho, inserito un, gli ho incollato dietro un pezzettino di cartoncino, un po' più spesso, in modo da farli rimanere un pochino sollevati dal... Eccoci qua allora facciamo attenzione ok va bene così bisogna fare molta attenzione a fare in modo che il tu tutto quello che facciamo rimanga perfettamente all'interno del, del nostro cerchio altrimenti poi ci sono dei problemi a chiudere vado a mettere ancora un po di fogliettine qui visto che c'è Metterle tipo così, una, visto che ci sono, metto ancora un'altra, mettiamo qui, in questo modo qui. Così, ok, fatto ciò, vado a ritagliare perfettamente il mio uccellino, questo così. lo passo sempre col mio vintage photo ecco. e magari gli mettiamo un pezzettino di biadesivo per rendere anche questo un pochino più tridimensionale tagliamo proprio un pezzettino piccolissimo Questo è fin troppo grosso. lo tagliato ancora un pezzo. Così. Quindi attacchiamo il nostro pezzettino di biadesivo più spesso e andiamo ad incollare il nostro uccellino tipo. Eccoci. Questo qui avrà il suo effetto tridimensionale così mentre aspettiamo che si asciughi la colla diciamo che si può andare a decorare un pochino l'interno del nostro, del nostro lavoro allora per fare ciò voglio voglio, voglio creare l'effetto neve allora per decorare l'interno io utilizzo questo tubetto che contiene un che mi, che mi permette di fare l'effetto neve utilizzo questo perché avendo il beccuccio è anche più facile da gestire volendo creare la neve che ne so qui sulle, sulla finestra piuttosto che sui rami però eh, magari ve lo faccio vedere poi dall'altro lato ma anche qui nella parte posteriore per creare la neve si può benissimo utilizzare quello che avete se avete della modella in pasta bianca eh, o piuttosto che qualche pasta bianca di qualsiasi tipo con una spatola o con un pennello potete comunque eh, distribuirla e fare lo stesso effetto di quello che sto facendo io adesso che, che è un effetto un po' più specifico perché è proprio un effetto diciamo neve no? adesso magari devo un attimo che okay, è così vedete che in questo modo questo avendo questo beccuccio molto sottile mi permette proprio di di ricreare le parti che ci sono qui sul sul mio sulla mia carta oppure che ne so di poter mettere di poter mettere la neve qui su, sui miei rami quindi in questo modo io sono molto più facilitata con questo tipo di con questo tipo di prodotto però, ripeto, non è detto che voi non possiate tranquillamente usare un altro tipo di pasta per, per ricreare lo stesso effetto. Io adesso utilizzo questa, metto anche un po' qui sul bordo, proprio per fare un po'... per dare proprio l'effetto neve, così. E poi invece con il mio questo glitter di stamperia rosso vado se riesco ad aprirlo a decorare un pochino per esempio la mia i miei disegnini qui adesso faccio uscire anche qui un po' di materiale così giusto per perché comunque danno un effetto luminoso che, che fa, subo, fa subito più natale appena c'è un po' di lucciclio che vado un po' a riprendere il mio disegno sempre qui ci sono c'è un po' tipo del vischio che vado a riprendere con il rosso in questo modo ok mentre all'interno delle mie stelle di Natale posso utilizzare invece il dorato per dare un po' di luce così quasi finito non riesco quasi a farlo uscire riprovo ok, ce l'abbiamo fatta così Adesso asciugo un attimino il mio disco e poi andiamo a ritagliare tutti i bordi. Una volta asciugata la mia neve vado a ritagliare con la forbice perfettamente tutte le parti che fuoriescono dal bordo del mio dischetto. In questo modo. Quindi faremo così perché come vi ho detto prima non c'è nessuna parte che deve andare oltre altrimenti rischiamo di avere poi problemi nel chiudere la pallina quindi devo, dobbiamo essere molto precisi in questa operazione così ok c'è ancora una puntina qui togliamo e direi che così può andare bene Volevo ancora mettere un fiocchettino qui sul, sul mio sul mio vaso. Se ho già un fiocchettino rosso fatto, altrimenti lo devo preparare. Vediamo un po'. Se nella scatola delle mie perché io intanto mi preparo già delle cose da poter utilizzare per i miei lavori perché altrimenti diventa lunghissimo ogni volta ogni volta fare tutto no direi che non c'è e quindi facciamo un fiocchettino rosso per fare il fiocco utilizzo un nastro di molto sottile dopodiché per farlo utilizzo la stessa tecnica che ho fatto già vedere in un mio tutorial su come fare dei nastri in maniera veloce e perfetta adesso cercherò di, di farlo più piccolo possibile quindi voi potreste anche farlo con il metodo che ho utilizzato con per fare il fiocco con i rebbi della forchetta io in questo caso l'ho fatto direttamente con le dita per fare più in fretta ma esatto così è venuto piccolino ma se voi non riuscite a farlo in questo modo con le dita potete tranquillamente utilizzare il sistema dei rebbi della forchetta che vi permette di fare dei fiocchi perfetti, piccolissimi che vanno bene proprio appunto per queste, per queste situazioni qui. Adesso tagliamo la parte sotto del nastro e andiamo ad incollarla sul mio sul mio vaso in questo modo qui e questo è l'effetto, vedete, per dare un pochino di movimento Adesso direi che possiamo passare a decorare la parte posteriore del mio disco. Esattamente questa. Allora, in questo caso dobbiamo attaccare, così, dobbiamo attaccare la decorazione che ho deciso di applicare. Ma a differenza di prima che l'ho fatto come ho voluto, in questo caso dobbiamo mantenere dobbiamo fare in modo che quando la pallina si giri il disegno rimanga perfettamente dritto quindi dobbiamo fare attenzione a come andiamo ad incollare la seconda parte del disco perché in questo caso siamo vincolati dal disegno in questo modo quindi vado ad incollare prima la parte che ho munito già di biadesivo così. Ho già ritagliato, ho attaccato prima tutto, come vi ho detto, perché, perché a volte devo fare i video in cui si va molto veloce perché perché sennò è noioso vedere tagliare, incollare. Però nello stesso tempo, facendo in questo modo, magari non si riesce a spiegare bene come si possono fare certi particolari cosa che in questo in questo video mi sembrava mi sembrava più carino spiegare quindi ho preferito fare in questo modo allora quindi come vi ho detto bisogna mantenere l'ordine in cui incollare il mio il mio disegno quindi io lo andrò ad incollare così questa Cerchiamo, mi raccomando quello che ho detto prima bisogna rimanere perfettamente all'interno del disco interno altrimenti si rischia poi di non riuscire più ad incastrare il nostro disco nella pallina vedete che se io giro così il mio disco ho di nuovo il mio disegno dritto come volevo adesso vado ad incollare la parte degli uccellini che ho munito di cartoncino vedete di spessore di un millimetro e mezzo e che incollerò praticamente al suo posto perché il disegno era già questo però in maniera più sollevata così da dargli un pochino di movimento poi magari facciamo ancora un pochino di ombra così risulta ancora più, più vistoso il fatto che è in rilievo quindi andiamo ad incollare il nostro secondo pezzo così ecco vedete che rimane in rilievo ora Volevo riprendere qualche particolare con un pennarello, magari con i distress questi, in modo da eh, magari mettere ancora in evidenza qualche ombra in più, sempre per dare un pochino di, di motivo. Faccio con la parte sottile del, del mio pennarello, tipo magari possiamo evidenziare le pieghe dell'ombrello, per esempio i contorni dell'ombrello non mi scrive bene il pennarello devo capire perché vediamo se Allora, usiamolo dalla parte, lo uso dalla parte più spessa, perché magari da quella parte lì, essendo così sottile, fa più fatica. Ok, questo funziona perfettamente. Quindi vado ad evidenziare tipo le pieghe dell'ombrello, così, anche la raggiera dell'ombrello, in questo modo, il mio bastone. Col mio pomolo così, vedete che da subito un effetto più sembra già più in rilievo di prima. Ok, a questo punto volevo inserire in questa. In questa parte di disco dei particolari che ho ritagliato allora ho ritagliato questo con questa fustella con questa fustella ho ritagliato questo motivo che poi ho colorato con con un acrilico dorato di stamperia questo quello che ho utilizzato per fare l'interno delle delle stelle di natale adesso magari ne taglio lo taglio così tipo vediamo se, se se può andare bene e lo vado ad incollare ecco, potremmo incollare tipo così questa parte quindi la incolliamo qui così questo lo facciamo passare sopra che rimane più bello per esempio ecco così anche qui non è necessario dover proprio attaccare perfettamente tutto perché tanto se rimane un po in rilievo è anche bello l'effetto quindi ne mettiamo un pezzettino così poi ho ritagliato con la stessa carta rossa che ho usato per la base dall'altra parte che quindi ha la stessa tonalità con questa fustella ho realizzato questi due fiorellini che pensavo di, and che pensavo di andare oh, ad incollare potremmo tipo qui, così ecco, potremmo metterle così quindi, vediamo un po' ne metterei uno qui e uno qui quindi possiamo mettere così è tipo così, ecco. In questo modo qui. All'interno ho incollato una perlina. E poi anche qui, direi, con il mio glitter rosso sicuramente vado a riprendere i miei particolari anzi in questo caso sono anche più grandi quindi si vedono ancora meglio e vorranno ancora meglio così con il mio col mio glitter rispetto a prima quindi facciamo un lavoro di questo tipo ecco Così. Nello stesso modo vado a, con il dorato, vado a illuminare la parte centrale dei miei fiori. Così. Okay. e poi con la mia neve anche qui vado a riprendere ma anche solo semplicemente quello che già c'è sul mio sulla mia carta no? non è che dovete vedete qua ci sono dei particolari con un po' di neve perché qua ci sono delle casette poi possiamo fare un po' di puntini qua tutto intorno Ecco, non è detto che bisogna fare più di tanto, insomma. Così, ok. Mettiamo anche un pochino qui sull'ombrello, magari anche un po' qui sui fiori per riprendere. Ok, e direi che basta così. Adesso, anche in questo caso, vado ad asciugare. Asciugato il nostro disco, questo è il risultato finale. A questo punto, mentre noi lasciamo ancora un pochino asciugare tutta la nostra, la nostra lavorazione, andiamo ad occuparci delle, delle sfere. Questo lo mettiamo qui così nel frattempo asciuga ok e ci occupiamo di queste sfere allora intanto possiamo creare un po' l'effetto neve all'interno delle nostre sfere e per fare questo semplicemente non facciamo nient'altro che prendere del bianco allora così Prendiamo un pochino di bianco, mettiamo qui, poi bagniamo un pennellino molto sottile, così, in modo da, da creare un, proprio un effetto molto bagnato. E poi vado a creare dei, delle gocce così all'interno della mia delle mie sfere per creare un pochino l'effetto neve questo potete farlo a seconda di come mi piace quindi può essere molto più molto più macchiato oppure anche solo appena appena, questo come volete voi così ok. per me basta così quindi vedete che le sfere all'interno presentano dei puntini tipo neve adesso puliamo il nostro piano un attimo così ok fatto questo possiamo inserire il, il nostro disco all'interno della sfera però prima di fare questo volevo utilizzare questi, questi strass non so neanche come chiamarli sono, sono dei sono delle perline trasparenti che mi sembra che diano un pochino l'effetto del della neve quindi ne metto un po così all'interno della mia pallina sia da una parte che dall'altra in questo modo così e adesso vado ad incastrare il mio disco allora intanto devo andare a tagliare eh, questi due particolari che vedete debordano rispetto al mio disco più stretto, li devo togliere perché altrimenti come vi ho detto prima non riusciamo a chiudere bene e anche qui c'è ancora un pezzettino un, un po' troppo fuori, bah, così dovrebbe essere a posto. Quindi chiaramente adesso abbiamo il riferimento dell'alto della nostra pallina, quindi dobbiamo andare ad incastrare il nostro disco in maniera dritta quindi prendo la pallina dalla parte dove c'è il dentino e vado ad appoggiare così questo è un lavoro un po delicato perché bisogna farlo deve incastrarsi perfettamente bene così e adesso andiamo a chiudere la nostra pallina. allora metteremo i nostri strass qui così e ora andiamo a centrare e a chiudere perfettamente così vedete premiamo bene in modo che la pallina rimanga chiusa ecco, e qui abbiamo i nostri due lati con vedete quello che vi dicevo fa un po effetto neve le nostre pietrine trasparenti ma la nostra pallina non è ancora finita perché una pallina di Natale è molto più bella se la si, decora, la si decora molto bene anche fuori altrimenti rimane un po' un po' troppo semplice a me piacciono proprio tanto decorate quindi allora mettiamo questo così Appoggiamo la nostra pallina. Io cosa ho fatto? Ho realizzato per decorare di fuori la mia pallina di Natale due stelle di Natale che sono queste che ho tagliato con questa fustella. Allora, come le ho fatte? Ve lo spiego un attimino, così, così se volete potete riprodurle. Allora, ho ritagliato la fustella, eh, ho ritagliato della carta da 170 grammi, comunque del cartoncino eh, di quelli che si possono utilizzare con gli acqua color, con gli acquerelli, quindi della carta apposta per acquerello, altrimenti se poi la colorate e la bagnate diventa, diventa brutta, invece questa è una carta apposita. E poi ho semplicemente colorato sia le foglie che la mia stella di Natale con dei distress. Quindi con il, con il pennello con l'acqua con base di distress, ho fatto dei colori molto chiari, tipo un grigio e un verdino che vedete, poi ho sfumato semplicemente con, con, i, con i distress, con i tamponi di stress con il rosso sulla fustella e con il verde sulle foglie, niente di che, dopodiché, con il metodo che ho utilizzato prima per creare la neve nella mia palla, nella mia palla trasparente quindi con il pennello molto bagnato ho creato degli, delle gocce diciamo con il rosso infatti se vedete così vedete che ci sono tutte queste sporcature l'ho fatto sia con il rosso che con il dorato per, per dare un po' di colore alla carta ho fatto semplicemente questo perlina al centro e ho creato queste mie due stelle di Natale che adesso poi andrò ad incollare qua sulla mia, sulla mia palla. Prima però voglio passare, voglio praticamente incollare sul, sul bordo esterno del nastro per renderla ancora più bella. Allora io ho deciso di utilizzare questo nastro che ho così. E adesso vado ad incollarlo così tutto sul bordo Ci va solo un po' di pazienza, ma potete utilizzare anche la colla a caldo come preferite, non c'è, io utilizzo questa colla perché comunque è tenace e tiene, è a posto. Ora, prima di andare ad incollare i nastri, voglio intanto attaccare far passare subito il nastro che servirà eventualmente per appendere la nostra pallina, altrimenti ci ritroviamo poi con una pallina che non sappiamo come legare, questo è importante. Quindi faccio semplicemente passare del nastro così e vado a fare un nodo, così, in questo modo. Ok, e questo sarà il nastro per, incollare la per attaccare la nostra pallina a questo punto fa posso fare tutte le decorazioni che preferisco allora intanto voglio, allora, ho ritagliato sempre dal, dal mio album stamperia al fondo ecco ci sono tanti tag io ho ritagliato questi due che richiamavano il mio uccellino e le mie stelle di Natale, che sono i disegni che ho preso per, per decorare l'interno. A questo punto faccio passare anche qui del nastro e vado, e vado a inserirli nella mia pallina. Quindi, Allora, tagliamo del nastro rosso piccolino sottile, così. Tagliamo. lo faccio un po' lungo perché non so bene come com com mi servirà quindi preferisco abbondare un attimino ok quindi lo faccio passare qui all'interno del mio tag Uno. e adesso facciamo anche il secondo, così, ok, e quindi adesso poi vediamo com come attaccarli, perché poi possiamo anche lasciare questi, questi nastrini che pendono da qualche parte. Allora andrei ad attaccare le mie stelle di Natale, perché io voglio attaccarle una da una parte e una dall'altra, direi in questo modo, mi possono piacere. Quindi facciamo così. Allora per attaccare le stelle di Natale utilizzo la Glossy Gel, che è la pasta di stamperia, una pasta trasparente che io utilizzo per, anche per incollare tutti gli oggetti mix media perché è veramente tenace una volta asciutta non, non, si, non si stacca più nulla quindi in questo caso preferisco utilizzare questa per attaccare le mie stelle e ne attacchiamo una qui mettiamo al centro così ok e un'altra qui questo, sto facendo delle prove prima di, di decidere dove incollarlo ecco, direi che così mi piace potrei anche decidere di praticamente farlo passare dietro la stella in questo modo sì, non mi dispiace l'idea quindi io faccio passare sotto la stella il mio nastro questo modo così, questo verrà poi di qua ok, e posso andare ad incollare direttamente il nastro sulla stella di Natale così avrò il tag che rimane abbastanza libero ma crea nello stesso tempo un movimento perfetto allora faccio così vado a mettere una punta di gel qui praticamente sulla stella di natale in modo da fissare il mio nastrino in questo modo così e idem dall'altra parte anche qui vado a mettere il mio gel e vado a fissare il nastrino la stella qui lasciamo i nastrini che vanno via che sono anche belli ok quindi vedete questo è quello che mi servirà per legare la mia palla e questa è la decorazione che è stata fatta da tutte e due le parti quindi la palla rimane bella da, da entrambe le parti si può appendere si può si può mettere anche su un piedistallo in questo modo potremmo ancora aggiungere qualche fiocco ma io a questo punto dal momento che, ehm, che sono che sono belle le stelle di Natale con i tag, non, non metterei ulteriori nastri la lascerei così, non so voi ma io direi che è rimasta abbastanza carina, la lascerei così, in questo modo, vediamo se riesco a farvi vedere bene i due lati, e questa è la pallina vista dall'alto. Anche il lavoro di oggi è terminato. Eh, spero vi sia piaciuto il video un po' diverso perché oggi visto che il lavoro non era particolarmente lungo mi sono soffermata un po' di più nello spiegare dei particolari cosa che di solito non faccio perché magari i video verrebbero troppo lunghi e quindi devo metto il video un po' più veloce per non annoiare e a volte certe, certi particolari vengono, vengono saltati. Eh, questa è la pallina finita. Eh, come vedete è un lavoro relativamente semplice e secondo me anche solo per fare dei regali a Natale questa potrebbe essere un'idea perché delle palline vengono così fatte a mano originali, tutte diverse vengono sempre apprezzate e non è un, un lavoro difficilissimo da fare e se il video vi è piaciuto eh, lasciatemi un commento